La gente si copre dietro uno schermo, si diverte nel mandare messaggi di odio alle persone, cercano di buttare giù gli altri per cercare di sentirsi meglio in qualche modo. Provo appena per voi. Ciao ragazzi e benvenuti su questo nuovo video. Allora ho riflettuto un po' se fare o non fare questo video perché in realtà di questo argomento ne avevo già parlato l'anno scorso quando era successo perché è stato comunque un, un avvenimento che mi ha preso alla sprovvista che non mi aspettavo che sarebbe mai successo e che una ragazza comunque così giovane di 22 anni arrivasse a compiere un gesto del genere mi riferisco alla questione che è successo a Hanakimura e ne voglio parlare di nuovo perché comunque negli ultimi mesi ci sono stati degli sviluppi dei quali non ero al corrente quando ne ho parlato in passato e vorrei riaffrontare questo discorso con voi, se non si fosse visto il video eh, vi faccio un piccolo riassunto, potete andarvelo a vedere qua comunque durante una giornata nel maggio dell'anno scorso eh, questa Hanakimura ha postato questa foto su Instagram con il suo gatto dicendo che si scusava vivi una vita lunga e felice e dopo di lì a poco ha deciso di eh, togliersi la vita purtroppo il punto è che nel momento in cui è successo questa cosa lei era in quel periodo una concorrente comunque del famosissimo reality show eh, Terrace House e una cosa che comunque molti si sono chiesti è ma com'è possibile che una ragazza comunque che era sotto i riflettori perché comunque si parla di una ragazza che non solo era molto seguita sui social non solo faceva questo reality show ma in più era anche una wrestler professionista e quindi com'è possibile che un fatto del genere sia successo sotto gli occhi di così tanti spettatori? Com'è che nessuno se n'è accorto e nessuno ha detto niente visto che era vista da così tante persone? E la verità è che tutto quello che le è successo è in realtà è il risultato di negligenza da parte della produzione di un reality show che non si è preso nessuna responsabilità per quello che questa ragazza ha subito e anzi sono stati gli stessi responsabili che hanno creato questa sua versione di lei l'hanno costretta a fare determinate cose perché ci sono delle adesso inchieste in corso e che poi l'hanno portata a compiere questo atto Adesso vorrei parlare un pochino un po' eh, di come funziona questo Terrace House, delle differenze con gli altri reality show, che io sappia perché alla fine io non ho mai firmato con nessun reality show, anche se me l'avevano proposto qui in Giappone in varie occasioni, ma mh, non ho mai visto, um, non lo so, non mi è mai interessato fare reality, preferisco rimanere nell'anonimato e fare le mie canzoni nell'ombra. Um, però conosco gente che ci ha partecipato e in più col fatto che comunque è successo eh, tutta questa questione di Hanakimura. Molte eh, diciamo clausole di questi contratti quando qualcuno cerca di entrare in un reality show sono venute a galla E la gente eh, ne sta parlando proprio in questi giorni anche su Twitter a distanza di quasi un anno dalla morte di questa ragazza Questo Terrace House è iniziato nel 2012 e da quando ha iniziato ha cercato di porsi in modo diverso rispetto agli altri reality show Nel senso che questi ragazzi vivevano sì in una casa ma non venivano ripresi proprio 24 ore su 24 ma solamente in punti che la produzione decideva di montare e fare diciamo dei, dei, dei vari episodi tra l'altro i ragazzi potevano uscire dall'edificio dall insomma dove abitavano e andare a uscire con i loro amici che a loro volta diventavano parte comunque di questo reality e tra l'altro potevano anche andare a lavorare e una delle cose che comunque garantiva Terrace House era quella di essere un reality show che mostrava la vita vera e che non fosse assolutamente scritturato Che tutto quello che succedeva erano delle reali conversazioni e vita vera di persone normali e nessuno stesse recitando una parte Tuttavia negli ultimi mesi sono emersi alcuni lati oscuri di questo reality che la gente prima non aveva considerato la prima cosa è sicuramente il contratto severissimo che qualsiasi membro di questo reality è costretto a firmare per partecipare Anche il salario diciamo che non so quanto ti pagano per il grande fratello ma è decisamente basso Nel senso Tu puoi vivere in quella casa gratis, ti danno una cosa come 100.000 yen al mese E in più però se tu esci uscire con gli amici e anche sei filmato comunque devi pagare eh, le spese diciamo della cena eccetera con i tuoi soldi e tra l'altro poi in questo reality quando tu lo guardavi ti facevano vedere come se ciascun concorrente poteva scegliere se abbandonare la casa Invece qua ho trovato in questo articolo che diceva che praticamente devono seguire delle regole scritte E tutte le decisioni dell'azienda riguardo la schedule, i tipi di shooting Quindi anche l'editing, le direzioni di come queste eh, diciamo scene vengono filmate eh, durante l'intero periodo di questo programma diciamo quindi praticamente quello che vuole dire è che per quanto loro hanno detto che comunque questo reality show non fosse scritturato e che non ci fosse nessun copione in realtà è tutto eh, a discrezione e decisione eh, di chi ha creato questo reality quindi è tutt'altro che am script e questa è stata una delle cause principali che hanno portato a nakimura a vabbè sappiamo benissimo quello che ha fatto questa ragazza ragazzana quando è entrata nella casa è subito diciamo stretto amicizia particolare, sembrava che ci fosse una specie di romance con questo altro inquilino che si chiamava Kai. La relazione sembrava andare bene però dopo una serie di date diciamo che non sembrava decollare, tuttavia nel giro di poco... Eh... È successo un fatto che, eh, diciamo, ha, ha cambiato decisamente le, le dinamiche eh, tra loro Perché praticamente c'era uno dei suoi costumi che indossava quando faceva wrestling È stato messo nel dryer, eh, quindi nell'asciugatrice, e si è tutto rovinato E questo, ha detto Diana, sembrava che era un vestito particolarmente costoso A cui era molto affezionata, perché comunque lo usava anche nelle competizioni, eccetera Da Come si poteva vedere in Terrace House, sembrava estremamente alterata del fatto che questo costume eh, si sia completamente rovinato Kai sembrava fregarsene comunque in questa situazione tutto quello che diceva era mi dispiace, mi dispiace ma mm, non sembrava che si curasse molto di quello che è successo in questa situazione Anna si è alzata è andata da Kai e praticamente gli ha dato una specie di schiaffo buttandogli via il cappellino questa è stata la scena che ha scatenato l'ira dell'internet contro questa ragazza e da lì è iniziato il bullismo di lei. E qua praticamente veramente l'escalation che c'è stata nei commenti è stata assurda, alcuni hanno soltanto detto che vabbè la reazione che ha avuto è stata esagerata e altri invece ne hanno scritto delle cose come sei veramente la cosa più disgustosa che mai è apparsa a Terrace House, anzi in televisione, oppure anche se te ne andassi tutti sarebbero molto più felici anzi, sparisci subito e un sacco di gente diceva che comunque una ragazza è estremamente forte perché comunque faceva wrestling e una ragazza che fa wrestling non dovrebbe attaccare un maschio o usare la violenza, comunque la violenza è sempre qualcosa di grave ma comunque questo bullismo non è, è giustificato in ogni caso ma la cosa che più mi ha lasciato senza parola è il fatto che sembra che questa scena sia stata decisa e scritta a tavolino dai registi di questo Terrace House, un sacco di gente ha detto che comunque lei non rappresentava una vera ragazza giapponese per il modo in cui si è comportata e che praticamente è un cattivo modello per le giovani da seguire il bullismo nei confronti di Anna è andato avanti per due mesi sembrerebbe e tra l'altro quando è andata a celebrare il suo compleanno con sua mamma sembra essere scoppiata in lacrime in quell'occasione ha confessato a sua madre che in realtà quello che è stato mostrato in tv era quello che la produzione le aveva scelto di fare quindi praticamente la produzione le aveva detto di comportarsi in quel modo per far dire agli ascolti del programma quindi capite come la storia si fa molto più complicata di come ve l'avevo descritta l'anno scorso praticamente eh, le ha confessato che in realtà quello che era successo al suo costume era stato tutto stage quindi era stato praticamente programmato dalla produzione come un evento che avrebbe dovuto diciamo far parlare di Ana e comunque portare visite al programma e inoltre ha detto che in realtà la produzione avrebbe voluto che Anna attaccasse questo ragazzo, Kai, con una mossa di Wesleyan, comunque gli desse un bello schiaffo, lei comunque si è rifiutata di fare questa cosa, le ha soltanto dato una specie di colpetto, diciamo, e, e buttandoli via il cappello, ma tutto quello che era stato fatto vedere, che è stata la causa comunque di questo, um, diciamo, bullismo nei confronti di Ana, in realtà era stato programmato uh, dai... Registi stessi, cioè vi rendete conto? E La cosa più terribile secondo me è che dopo che comunque quest'anno ha ricevuto tutto questo odio, la produzione ha rimandato in onda poi, nei mesi seguenti, nuovamente sulla Fuji TV quell'episodio incriminato in cui comunque era successo questo fattaccio. Il che è una cosa veramente grave se ci pensate, tra l'altro, lei ha anche mandato un messaggio alla produzione dicendo che riceveva questi messaggi di odio giornalmente e che voleva morire. Ma questo non ha fermato la rete televisiva dal trasmettere nuovamente quell'episodio e nel maggio del 23 ha mandato un messaggio a sua madre dicendo che le dispiace e si è tolta la vita comunque la polizia ha cercato di investigare su chi erano comunque i responsabili che hanno mandato questo messaggio ne hanno trovati più di 1200 messaggi che volevano praticamente che Anna si togliesse la vita erano tutti messaggi di odio e tra l'altro uno di loro si è anche poi scusato tutti hanno cercato di eliminare comunque i commenti e le prove eh, di questi messaggi che avevano Mandato, qualcuno si è anche scusato e molti hanno cercato comunque anche, anche la polizia ha cercato di investigare su che cosa è successo comunque all'interno di Terrace House qual era stata la responsabilità dei registi eccetera eccetera dopo questo fatto comunque questo programma è stato cancellato e molto probabilmente non tornerà più però um, è davvero triste tutto quello che è successo, le conseguenze che ci sono state e purtroppo questo è il mondo in cui viviamo oggi la gente si copre dietro uno schermo si diverte nel mandare messaggi di odio alle persone guardate anche a me tipo due giorni fa per dire cioè la gente veramente pensa di divertirsi a discapito delle altre persone non si rende conto che comunque dall'altra parte dello schermo c'è una persona che comunque potrebbe soffrire potrebbe rimanerci male eppure ci sono persone che eh, si comportano così io posso solo dire che provo pena per voi e spero proprio che fatti come questi in Anna Kimura non succedono più pensate prima di fare delle cazzate e se siete delle persone che stanno subendo del bullismo chiedete aiuto alla vostra famiglia, ai vostri amici, a chi vi conosce davvero e se ci sono delle persone che non vi conoscono e che dicono queste cose su di voi pensate solo che molto probabilmente stanno vivendo uh, un momento difficile e che mh, quello che vi scrivono non ha nulla a che fare con voi cercano di buttare giù gli altri per cercare di sentirsi meglio in qualche modo ma questo eh, ovviamente non li porterà da nessuna parte perché non è che buttando giù un'altra persona loro diventano delle persone migliori quindi Sorridete e andate avanti per la vostra strada, fregatevi di quello che la gente dice perché veramente non, non ha nessun valore, siete solo voi che potete decidere il vostro valore. Questo è quello che è successo a Dana, e spero che non succederà più a nessun altro. Ragazzi noi ci vediamo al prossimo video e grazie ancora per essere stati con me, ciao!